Questo qui sul Vaticano l'ho trovato particolarmente gustoso, devo dire. Io sono pessimista, a differenza degli altri. Credo che tra la criminalità organizzata e il Vaticano siamo messi molto male. E non so se ce la faremo a tirar fuori i piedi da questa situazione. Comunque il livello è ottimo. Sono contento che queste cose succedano perché è bello vedere diversi giornalisti insieme che danno delle diverse opinioni sia dal punto di vista storico, che economico, che religioso. Ho partecipato solo a questo pomeriggio e l'ho trovato estremamente interessante e sono venuta a conoscenza tramite la mia università e ne sono felice perché è stata estremamente interessante e è una cosa che tornerò sicuramente anche il prossimo, il prossimo anno e i prossimi eventi.